Melissa Satta, le soft vaves conquistano anche lei. Una meravigliosa Melissa Satta sfoggia le sue soft vaves su Instagram, la bellissima mamma di Maddox ha deciso per un cambio look molto luminoso e si è affidata, come sempre, ai suoi artisti stylist di fiducia. Come vi sembra la sua acconciatura?. Melissa Satta. Soft vaves anche per lei. Impazza ancora il trend dell'estate 2017, anche Melissa Satta si lascia conquistare dalle soft vaves, ovvero da leggere e naturalissime onde sui capelli che danno dinamicità e volume alla chioma. Soprattutto perché chi li ha molto lisci, le soft bave appaiono come una soluzione perfetta per dare movimento ai capelli senza usare con tocchi troppo invasivi o che vadano a sfibrarli, come permanenti e semi-permanenti. Oltre alle onde, Melissa aggiunge anche un tocco d'oro ai suoi capelli, lei castana naturale. Ha lasciato carta bianca ai suoi parrucchieri per farsi schiarire la chioma e il risultato è veramente meraviglioso. È come ecco Lissa con il suo nuovo blondie look, con sfumature color del grano maturo che partono appena sotto la radice con una sfumatura più scura, per poi proseguire a metà chioma con un tocco più deciso fino a trasformarsi in un biondo chiarissimo sulle punte. Una sorta di chatouche molto alto, a quanto pare, impreziosito e arricchito da alcuni leggeri tocchi di vavers sulle ciocche anteriori, che scendono morbide e delicate sul viso dell'ex velino. La sat appare molto soddisfatta dal capolavoro dei suoi amici stilisti e decide, così, di condividere su Instagram una foto del team al completo, squadra che vince non si cambia, cambio di look. Melissa non può contenere la sua contentezza per i capelli luminosi e dinamici, così posa per alcuni scatti in movimento, in uno dei post successivi, la moglie di Boateng viene immortalata mentre gira velocemente il capo da destra a sinistra, facendo ruotare i magnifici capelli appena usciti dal salone di bellezza di qua e di là. La ruota dorata delle ciocche biondi di Melissa accende il suo profilo Instagram, mi sento molto bionda, scrive, e i fan approvano il cambio look con tantissimi commenti positivi. La parola chiave? Stupenda, ovviamente. Infine, terzo post di approvazione sul new hair stealing, mi piace cambiare look ogni tanto. In primo piano si vede lo splendido viso da poca di Melissa incorniciato, questa volta, da una cascata d'oro. Melissa Satta, summer vibes anche nei capelli. Con questo look che guarda all'estate, Melissa vuole portare con sé un po' dei meravigliosi ricordi che affollano le sue vacanze. Gran parte dei giorni di ferie della famiglia Satta Boateng è trascorsa tra il mare e la brezza spagnola di Ibiza, sulla spiaggia, il calciatore si è riposato, ammirando la bellissima moglie mentre insegnava a Maddox, il loro primogenito, a calciare il pallone nel modo corretto. In realtà, la cosa non ci dovrebbe stupire, visto che la bellissima 31enne è stata una calciatrice professionista nella sua adolescenza. Un altro ricordo da Summer Vibes? Sicuramente la Corsica e il Vakeboard, uno sport che consiste nella fusione tra lo sci nautico e lo snowboard. Infine, i momenti di relax in sexy bikini in Sardegna. Nella casa di famiglia, insomma, di via i ricordi da conservare nel cuore e nella testa, o forse dovremmo dire sulla testa, viste le Summersoft Vaves, Melissa ne ha davvero tanti.